La mobile. Avvocato, <ride> Ma... come va? Davide, ti dico solo questo. Ciao. Ti dico eh sì. solo questo. Oh. Sì. questo il mio socio, è il mio socio. Chi allora, ti dico solo questo. Ciao. Davide, ricordati questo. Sì. Sei venuto qui a Praga, ok? Eh. Non ho mai aperto a nessuno il mio ufficio segreto, ok? Ok. Mai aperto a nessuno. È la dimostrazione dell'affetto verso un ragazzo, un uomo, d'onore. Grazie, allora, grazie, grazie, avvocato. Quindi... Welcome to the diplistic della capitale. Capitale. Del diplismo segreto, prego. Allora. Ecco qua, prego. grazie Mai fatto con nessuno, ragazzi, Mai incredibile detto è venuto su, c'è cioè, e a posto eh, lui è appunto stella eh. Bello, quello. È Bellissimo. Ragazzi, State per entrare in un ufficio che è il ciappo o oh, eh, mi, mi fa una sega. Ok, okay. non si è pensato. Oh porco Dio, le mani sulla città, no. io porco. Le mani su Praga. E solo tu è giusto che prenda quello che io comando, io porco, da qua. L'ho oh. voluto fare, l'ho voluto fare. Okay. Guarda il potere che ho su Praga. Yes. Perfetto. Messo... Salve, vi presento. Salve, un piacere. Il mio praticamente, come possiamo dire, di prestato. Ciao, ciao. Come prego, prego. Sono insomma il casino perché stiamo schiamando il campionario. Ah, figo, figo. E' roba vecchia, perché stiamo... No, perché ho sbagliato, io ho sbagliato nei costi. sì. E ho venuto prima il Covid che cioè c'era un po' di caffè, non ah, so di quanti ragazzi capito? Ah, ok, ok. Come, no, non posso so un caffè o una birra. No, sono a posto, sono a posto. Una posto una sono andata, punto. Fight, eh, la pista? Fare? No, no. no. È più sentivi, amici del Cerbero? Porco Dio, ho asfaltato quel no, figlio, no. figlio di Troia di Sgarbi. No. L'unico, l'unico al mondo. Tuo amico, mondo è tuo amico Sgarbi. Che l'ha fatto stare zitto quel figlio di Troia sono io, l'unico. È rimasto in silenzio il figlio di puttana che lo sa, quel falito di merda. Fissa la serata, inizia yeah, di sera di preista? Ok take relax ovviamente ragazzi dovete capire che è un ufficio da combattenti perché sono giorni difficili per il di ma si che cosa è successo? sono giorni difficili di strategie varie però ho detto cazzo se qui Davide Rubino con il io ho detto porco dio porco dio gli ha proprio fatto allora facciamo così Devo dare ma sì, in bar, sì, sì, sì. No? A bere un goccio d'acqua.